Covid e residenza fiscale, in che modo la, la pandemia sta influenzando anche la sfera della fiscalità internazionale, cosa che riguarda tutti noi molto più da vicino, perlomeno il sottoscritto e la maggior parte dei suoi clienti, come la pandemia o di nuovo il lockdown generato da questa benedetta pandemia sta influenzando la residenza fiscale delle persone fisiche ma anche delle società in questo momento storico particolarmente delicato e come soprattutto la fiscalità internazionale reagisce insieme alle amministrazioni finanziarie alle problematiche generate da questo lockdown come te lo dico tra un secondo Prima di tutto voglio chiarire che questo, non ha nessun, questo video non ha nessun intento speculativo, non stiamo utilizzando la parola Covid a caso per aumentare eh, diciamo, la ricerca organica e le interazioni con gli utenti, stiamo utilizzando la parola Covid perché la stessa OCSE nelle linee guida pubblicate il 3 aprile scorso sul, sul sito istituzionale, ha, um, ha preso coscienza del, de, di una problematica importante di come l'intera fiscalità internazionale in questo momento è uh, una uh soggetta a problematiche che in realtà erano già iniziate da molti anni a causa della digitalizzazione e della globalizzazione ci arriviamo tra un attimo ma diciamo che il lockdown generato da questo benedetto covid-19 ha esasperato queste problematiche, le ha riportate all'ordine dell'attenzione e chiaramente l'Oxia si è sentita in dovere di dover intervenire con uh, alcune precisazioni um, e sono precisazioni che appunto traggono spunto da problematiche reali come quella del sottoscritto e come quella di numerosi clienti che si sono trovati bloccati in stati che non sono esattamente quelli della propria residenza fiscale. Uh, devo dire che nelle settimane immediatamente successive il, il panico che io ho subito in prima persona, tra l'altro a partire dal 24 gennaio, data in cui mi trovavo in, in Vietnam, uh, sono, sono, non sono mancate le telefonate dei clienti che come me si sono trovati bloccati in, in stati che non erano quelli della propria residenza fiscale, quindi clienti bloccati in, in Paraguay piuttosto che in Austria, piuttosto che in Svizzera, uh, piuttosto che in Estonia, penso di aver ricevuto chiamate da ogni parte del mondo il punto non è questo, il punto è che ehm, chiaramente mi chiamavano e mi dicevano eh, che cosa devo fare, devo, chi i più fortunati chi aveva la scelta poteva decidere se salire sull'ultimo aereo disponibile in qualche modo non tutti gli stati hanno bloccato le frontiere immediatamente contemporaneamente quindi all'inizio qualcuno aveva una marginalità di movimento maggiore come per esempio il sottoscritto in Vietnam nel mese di, di gennaio le frontiere non sono state bloccate immediatamente poco a poco però chiaramente tutti ci siamo ritrovati in questo casino bestiale e uh, quindi i più fortunati magari all'inizio hanno avuto la possibilità di decidere se spostarsi o meno e si sono confrontati chiaramente con il loro consulente fiscale che evidentemente ero io i meno fortunati invece si sono trovati completamente bloccati in paesi dove magari siano, siano recati per affari magari per semplicemente per trovare la famiglia o per motivi semplicemente come dire impersonali di, eh, magari si erano fatti un viaggio di una settimana di, di ferie e si sono trovati bloccati all'interno appunto di, di stati terzi, con um, tutte le problematiche fiscali che ne conseguono e che tendenzialmente possono essere um, ricollegate a tre principi fondamentali, cioè quello della residenza fiscale personale, quello della residenza fiscale delle, uh, delle società e quello cioè, delle persone giuridiche e, e, e dal concetto di stabili organizzazione. Vediamo perché, partiamo dal concetto di residenza fiscale delle persone fisiche tendenzialmente i casi um, più classici o meglio i due casi di scuola che poi sono riportati su questo documento dell'Oxia pubblicato il 3 aprile che abbiamo detto in principio cioè quali sono le casistiche che uh, più frequenti perlomeno che questo lockdown generato dal Covid ha, uh, ha portato. Il caso più, uh, più semplice è quello di una persona fisica che appunto è residente fiscale residenza, residenza fiscale nello stato A e si trova bloccata nello stato B, dove magari si è recata per un paio di settimane per motivi lavorativi o per motivi personali o per n altri motivi e uh, non può tornare indietro quindi non può tornare nel suo stato di residenza fiscale che è quella che è quello dove tendenzialmente uh, ha il centro dei suoi interessi vitali quindi dove a casa dove ha famiglia dove amici dove la palestra eccetera eccetera si trova nello stato b dove tendenzialmente non ha nessuno di questi legami ed è importante sottolinearlo stressarlo lo vedremo tra un secondo perché e um, che cosa può succedere ok Caso numero 1. Il caso numero 2 è quello invece in cui um, un residente fiscale dello Stato B, dove magari ha trasferito la residenza fiscale da un paio d'anni, penso un italiano che si è trasferito a Malta, si trova temporaneamente in Italia perché magari è andato a trovare la famiglia e non può tornare più a Malta, quindi dallo stato B, che è lo stato di sua residenza fiscale, Malta si trova bloccato in Italia, nello stato A, cioè quello in cui originariamente un paio d'anni fa aveva la sua residenza fiscale, e qui la situazione potrebbe essere un po' più delicata, un po' più problematica, perché? Perché chiaramente mi trovo bloccato nello stato A di mia originaria di residenza fiscale in cui evidentemente ho ancora qualche interesse, perché magari ho la famiglia, perché magari ho la fidanzata, perché magari um, ho dei figli affidati a, in separazione alla, alla mia ex moglie, Uh, perché ho dei fratelli perché magari ho anche degli interessi economici è, molto, è una situazione estremamente ricorrente ebbene uh, l'Ox giustamente sottolinea prima di tutto deve verificarsi un problema di doppia residenza fiscale cioè io mi devo trovare obiettivamente per più di 183 giorni bloccato in un altro paese cosa che obiettivamente ad oggi parrebbe dovrebbe potrebbe essere scongiurata io me lo auguro uh, che cosa può succedere però se invece eh, o si superano i 183 giorni, oppure lo Stato in cui mi trovo bloccato o, o, a, applica dei criteri di collegamento di residenza fiscale diversi da quello dei 183 giorni. Eh, ci sono, in, il, quello dei 183 giorni, piccola digressione, non è l'unico criterio che viene utilizzato dai vari Stati nel mondo per fissare, per collegare la residenza fiscale di una persona fisica all'interno del territorio. Alcuni guardano alla volontà di stabilire il centro dei propri interessi vitali, Altri hanno dei criteri più complessi, legati per esempio a un presence test, come fanno gli Stati Uniti. Um, L'India, per esempio, applica un criterio differente per i neo-residenti. Anche lì c'è una sorta di concetto di non-DOM, eccetera, eccetera. Cioè, potrebbe verificarsi la situazione che, nonostante non sono rimasto per più di 183 giorni all'interno di un paese, potrei anche essere considerato però fiscalmente residente dalla legge domestica di quel paese. In questo caso, e quindi in caso di lockdown, in, in questo caso specifico di lockdown generato dalla pandemia vado a prendere le convenzioni contro le doppie imposizioni perché appunto si può essere verificata una doppia residenza fiscale lo stato dove sono bloccato mi considera fiscalmente residente ma io ho una pregressa residenza fiscale Vado a prendere le convenzioni contro le doppie imposizioni e qui l'Ocse giustamente ci dice di andare al, all'articolo 4, al paragrafo 2, dove ci sono le tie breakers rule, che sono praticamente quelle regole che intervengono ogni qualvolta c'è una problematica di doppia residenza fiscale. E ragionevolmente l'Ocse eh, indica la seconda di questi due tie tiebreaker, cioè la prevalenza del centro degli interessi vitali, come ehm, quella risolutiva, come quella che diciamo nel 90% delle situazioni eventualmente generate dal lockdown da Covid potrebbe essere quella dirimente. Perché? Perché obiettivamente prendiamo la situazione che dicevamo all'inizio, no? Mi sono um, trasferito in uh, um, o meglio uh, sono in vacanza in, in, in vietnam ma ho la residenza fiscale in italia mi trovo bloccato in vietnam per due settimane se il vietnam mi considera fiscalmente residente in vietnam io vado a prendere la convenzione contro le doppie imposizioni tra l'italia e il vietnam la tie tiebreakers all'articolo 4 paragrafo 2 lettera b mi dice che il mio centro degli interessi vitali è quello prevalente è quello di Quindi dove sono i miei interessi vitali sono in italia dove ho fatto o figlio il lavoro o sono in Vietnam dove mi trovo bloccato con la mia amante per due settimane evidentemente in questo caso la convenzione dà ragione allo stato della residenza originale quindi quello da, da, darebbe ragione all'italia e il problema così è risolto dovrebbe essere risolto poi va sempre visto quale sarà l'approccio dell'agenzia delle entrate delle amministrazioni fiscali per esempio Vietnamita. cioè Qui molto in realtà dipende dall'aggressività dell'amministrazione finanziaria di turno. In realtà l'Ocse fa proprio questo nel documento pubblicato sul suo sito il 3 aprile, cioè dice agenzia delle entrate, o meglio tax authorities, perché evidentemente si rivolge alla globalità, alla generalità dell'amministrazione finanziaria, dice per cortesia applichiamo un principio di prudenzialità, o meglio un principio di ragionevolezza, cioè verifichiamo che siamo di fronte a un evento eccezionale, e non di fronte un evento abituale. Ok, quindi questo è il grande valore aggiunto di uh, questa linea guida dell'Ocse, che evidentemente però non ha neanche il, la forza di soft law, cioè nel senso è semplicemente una linea guida dove si dice, si danno dei consigli, si, uh, si cerca di, uh, di ragionare, se vogliamo, su questa problematica. Ma non è che le agenzie delle entrate, cioè non è, non è legge evidentemente, quindi non è che l'agenzia delle entrate maghrebina piuttosto che italiana, piuttosto che coreana devono fare premesso che chiaramente questi paesi, non tutti questi paesi che appartengono all'Ox devono um, per forza stare a sentire, no? evidentemente l'Ox è semplicemente una linea guida legata al buon senso Ci siamo, um, abbiamo fatto una piccola digressione ancora in più, chiedo scusa, quindi torniamo invece al secondo caso quello dell'italiano che si è trasferito a Malta due anni fa e adesso si ritrova bloccato in Italia perché um, era tornato a trovare la famiglia per due settimane per pochi giorni, si è trovato gli aeroporti chiusi, Malta ha chiuso tutti gli aeroporti quasi immediatamente, l'unico aeroporto internazionale, ce n'è uno quasi immediatamente, quindi non può tornare a Malta, si trova bloccato in Italia. Ecco qui la situazione potrebbe essere un tantinello più problematica, uno perché evidentemente eh, potrebbe avere i suoi interessi economici a malta dove magari si è trasferito per motivi di lavoro per costituire la sua società per svolgere il suo business e però potrebbe darsi il caso che ne so che l'ex moglie o la compagna non sia ancora trasferita a malta con lui perché non ce n'è stato il tempo o hanno fatto le cose con calma o comunque la sua famiglia i suoi fratelli i suoi amici sono ancora in italia ecco e allora qui c'è una problematica probabilmente la il centro degli interessi vitali potrebbe essere riconosciuto in caso di accertamento in entrambi i paesi, cioè uno dei classici casi in cui c'è concomitanza di centro degli interessi vitali. Perché? Perché quelli economici magari sono a Malta, quelli affettivi, sociali in generale sono in Italia, l'agenzia, la Cassazione abbiamo visto come li pesa di volta in volta in maniera diversa, quindi potrebbe esserci una cosiddetta concomitanza di centro degli interessi vitali. In questo caso.. L'Oxie dice ok, va bene, andiamo allora al terzo criterio, andiamo cioè a quello probabilmente in una fattispecie del genere, il terzo criterio, la terza tiebreaker potrebbe essere quella di rimente, quella del, del soggiorno abituale, meglio della dimora abituale. Il concetto di dimora abituale, che non è immediatamente intuitivo, è eh, lievemente differente da quello di abitazione permanente. Facciamo attenzione, l'abitazione permanente è il primo criterio, e la prima tiebreaker in questione, che si applica prima di andare al centro degli interessi vitali. cioè la, Il modello OXE mi dice che in caso di doppia residenza fiscale delle persone fisiche io vado a vedere eh, dov'è la sua abitazione permanente. Se ha due abitazioni permanenti, perché magari ce n'è una in Italia e ne ha presa una a Malta, eh, potrebbe essere eh, consideriamo che anche una, una, una, una stanza tenuta a disposizione dai tuoi genitori in italia può essere considerata abitazione permanente per come la vede la, la cassazione ok quindi è semplice diciamo che non è tanto infrequente trovarsi in una situazione di doppia abitazione permanente quindi poi vado a vedere allora qual è il centro degli interessi eh, vitali se anche questo l'esempio che abbiamo fatto a malta o il lavoro in italia o la famiglia vado a questo punto a vedere il terzo criterio di rimetto che è quello della dimora abituale tendenzialmente qui l'ox dice eh, per favore agenziale le entrate vai a guardare un attimino cioè opera con criterio anche storico, quindi va a vedere dove è l'intenzione soggettiva del contribuente, dove dimora abitualmente, dove soggiorna abitualmente se negli ultimi due anni, gli anni in cui ha trasferito la sua residenza fiscale nel paese terzo obiettivamente eh, è evidente che la sua dimora, la sua intenzione anche di dimorare all'interno di quel paese è superiore a quella Uh, diciamo è, è compliant con il fatto che si è trasferito in un altro paese allora per cortesia applica un criterio uh, di ragionevolezza e uh, e chiudi, la, e chiudi la questione. Quindi, la residenza fiscale delle persone fisiche: nella maggior parte dei casi, in caso di contestazione di doppia residenza fiscale, l'Ox ci dice che ragionevolmente verrà risolta alla luce o della seconda tiebreaker, centro degli interessi vitali, o della terza tiebreaker, cioè dimora abituale. Ok, questo quello per quanto riguarda le persone fisiche, ed è quello che eh, diciamo, dovrebbe rassicurare persone come voi e come me che sono bloccati in un paese che non è quello della propria residenza. Fiscale, ok. Numero 1, quindi, presenza delle persone fisiche. Problematiche però possono, anche, possono esserci anche per le persone giuridiche perché Perché noi sappiamo che in molte giurisdizioni, non in tutte esistono comunque prevalentemente um, differenti criteri uh, per considerare quando una società è considerata fiscalmente residente in un paese l'Italia, l'articolo 73,3, l'avrò ripetuto mille volte per chi segue il, il, programma di, il, il canale di tax planning internazionale applica il criterio della sede legale dell'oggetto principale e della sede dell'amministrazione. Um, ed è proprio la sede dell'amministrazione il, il problema che il lockdown da Covid può generare. Il caso è quello di un amministratore delegato o comunque di un consigliere di un, amministra di un amministratore di una società estera che si trova bloccato in un paese diverso da quello della propria società l'amministratore di una società cinese che si trova bloccato in italia dove era venuto a svolgere alcuni affari per alcuni mesi per alcune settimane quindi non può tornare in cina perché viene da one one ha chiuso e non può, premesso che l'italia non lo farebbe uscire ma comunque diciamo che si trova bloccato in italia e allora che come mi devo comportare cioè che cosa dovrebbe fare il fisco italiano dovrebbe considerare che essendo lui l'amministratore principale della società cinese agendo lui in italia Uh, devo considerare appunto che uh, la sede amministrativa effettiva sostanzialmente è l'italia adesso perché l'amministratore il seo si, si trova bloccato il cio si trova bloccato il cio oh, è terribile non si può sentire il CEO si trova bloccato in italia ecco uh, anche qui premesso che uh, questa problematica um, uh, si può verificare se e solo se Um, ci troviamo di fronte a un problema di doppia residenza fiscale, cioè essere considerato una società estera fiscalmente residente in italia esempio la sede dell'amministrazione cosiddetto poem place of effective management deve essere verificato per oltre la metà del periodo d'imposta quindi tutto questo lockdown dovrebbe durare per, primo di, per più di sei mesi quindi facciamo attenzione a questo dopodiché se questa cosa è vera vado a prendere la convenzione contro le doppie imposizioni di nuovo le tiebreaker cioè il criterio di rimente per evitare problematiche di doppia imposizione fiscale del, di doppia residenza giuridica del, di doppia, di Presenza fiscale scusa, delle persone giuridiche e quello della sede dell'amministrazione. Uh, qui appunto l'Ocse interviene e dice nuovamente all'agenzia all delle entrate, qualsiasi essa sia. Eh, facciamo attenzione, lo ribadisco, è un documento improntato rivolto alla totalità delle amministrazioni fiscali, perlomeno a quelle che sanno sentire che cosa l'Ocse ha da dire utilizziamo un criterio di eccezionalità cioè guardiamo all'eccezionalità e non all'abitualità guardiamo al, uh, al criterio storico quindi è successo è accaduta questa cosa quest'anno o è qualcuno che quest'anno ne sta approfittando o è successo spesso che questa persona è venuta in italia e in realtà fa finta di amministrare la sua società dall'estero ma poi in realtà è sempre qui quindi di nuovo mh, chiaramente lox di nuovo non può dettare regole dice semplicemente Andiamo a vedere l'eccezionalità del problema della, della causa, è più eccezionale di una pandemia, credo che non ci sia assolutamente nulla, e soprattutto l'involontarietà del soggetto. Quindi, se lui evidentemente aveva preso un biglietto aereo per tornare prima che scattassero i sei mesi, e allora probabilmente dobbiamo dargli credito. Se invece non l'aveva preso e i suoi, i suoi non, aveva, non aveva preso questo biglietto, obiettivamente e ci sono dei criteri di collegamento anche negli anni precedenti rispetto alle sue azioni e allora, uh, come dire, l'agenzia potrebbe essere un po' più puntigliosa però io credo che questa problematica obiettivamente, come dire, però è nucleata per completezza di informazione però credo sia abbastanza difficile da, da verificarsi, o meglio sia in, veramente evidente sottolineare il, il, il problema la presenza del, dell'eccezionalità in, in una casistica del genere punto numero 3 e chiudiamo la... diciamo... La, la, Uh, il novero, perlomeno dei, princip dei principali problemi di fiscalità internazionale è la definizione di stabile organizzazione cioè uh, che cosa succede se un lavoratore di uno stato terzo si trova bloccato no, un lavoratore magari italiano si trova bloccato in uh, in bulgaria per uh, oltre sei mesi a causa di questo lockdown questo è un problema che in realtà hanno molti front trasfrontalieri che si sono, blo che sono bloccati a como e non possono andare a lavorare in svizzera insomma è un'altra problematica legata al lavoro dipendente, rimaniamo però che lo scusa sulla stabile organizzazione lavoratore, abbiamo due tipi di sabbia organizzazione, possiamo avere una stabile organizzazione materiale e una stabile organizzazione personale la stabile organizzazione materiale, per darvi immediatamente il, il senso di quello che sto dicendo un esempio concreto, qualcuno si è posto il problema che l'home office cioè il fatto che un lavoratore dipendente si trovi, magari era un lavoratore dipendente italiano si trova a lavorare in un appartamento che ha preso affitto in, in Bulgaria per, per qualche mese allora quello che cosa è con home office perché evidentemente è una casa dove lavoro può essere considerato stabile organizzazione beh eh, di nuovo tendenzialmente l'Ox dice andiamo a vedere eh, due cose andiamo a vedere la volontarietà del soggetto soprattutto mi dice una cosa che poi dice già il commentario mi dice l'home office tendenzialmente eh, non può essere considerato una sede a disposizione del datore di lavoro e questa assenza di collegamento come dire il fatto che non ci sia un datore che dica al dipendente di prendere quella sede di andare cioè sul contratto di lavoro non c'è scritto che lui deve lavorare da casa cioè non è una sede riconducibile al datore di lavoro a tutti gli effetti quindi l'assenza di un collegamento di questo tipo e l'involontarietà di nuovo del personale del lavoratore dipendente di rimanere in, quella, in quel posto per quel determinato periodo di tempo dovrebbe essere un indice sufficiente, dice l'Ox, per l'agenzia delle entrate. Bulgara in questo caso per far venire meno il criterio di stabile organizzazione. Lo sappiamo che una stabile organizzazione materiale si manifesta quando io ho una sede fissa d'affari per oltre 183 giorni in un determinato luogo fisico. Il, giorni dipende, il, numero, il compito dei giorni dipende da due cose: dipende sia dalla tax domestic law, quindi da quello che cosa dice il diritto tributario interno, sia da quello che dice la, stabile, la convenzione contro le doppie imposizioni quando è applicabile. Quindi questi 183 giorni non prendeteli come oro colato è soltanto un esempio comunque L'Ox dice che anche in questo caso un lavoratore dipendente bloccato a casa sua a lavorare in un paese terzo tendenzialmente è difficilmente riqualificabile come stabile organizzazione materiale e il problema può porsi anche in presenza di una stabile organizzazione personale cioè se io ho un dipendente o piuttosto di un agente distaccato in un paese terzo diverso da quello dove è la sede principale della mia società se questa persona conclude contratti, in nome e per conto della, della mia società, in un paese terzo per oltre 183 giorni, è, è possibile considerare questo agente come una stabile organizzazione personale. Ora, di nuovo, anche qui l'Ocse, ma del resto non avrebbe potuto fare diversamente, rinnova l'invito da parte delle autorità uh, fiscali, eventualmente che vanno a accertare una cosa del genere, di dare un peso all'eccezionalità del caso per cui se è la prima volta che io mi trovo con un agente che ritrova, si, si trova a concludere i contratti non è per mio compito per, per caso poi magari per più di 183 giorni allora dice tendenzialmente l'agenzia delle entrate chiudi un occhio se invece evidentemente è una situazione che si perpetua che si perpetua, chiedo scuso, nel, negli anni quindi nuovo il criterio storico e allora magari posso applicare due pesi due misure vedete il problema mh, comunque è esattamente questo cioè come reagiranno le uh, tax authorities alla fine di questo lockdown in caso di accertamento? Perché alcune um, tax authorities sono particolarmente aggressive, lasciamo perdere l'Italia, pensiamo ai paesi asiatici, pensiamo all'India, pensiamo alla Corea, sicuramente l'Italia non è tra quelle meno aggressive. Um, il problema è che se tutti applicano criteri differenti ci troveremo con uh, situazioni di contrasto tra Stato e Stato, tra Stati e Stati. Quindi l'intenzione dell'Ox è proprio questa di evitare di diatribbe inutili. Um, in questo senso c'è da dire che alcune agenzie delle entrate, alcune tax authorities hanno reagito immediatamente. Penso all'Australia, penso all'Inghilterra, penso all'Irlanda, già hanno pubblicato alcune guide linee, alcune li guide linea, linee guida. Ma ce la posso fare alcune linee guida in cui dicono um, appunto che non terranno conto uh, dell'eccezionalità di questo momento uh, però sarebbe auspicabile che lo facessero un po' tutte adesso mi rendo conto che ci sono priorità in questo momento che vanno probabilmente al di là di una circolare dell'agenzia delle entrate che faccia il punto su queste linee guida però perlomeno come dire uh, non dico di uh, dare dei, dei threshold cioè delle esenzioni fi fisse quindi di fare tutti gli esempi e dire in questa condizione siete esenti da accertamento, siete esenti da doppia residenza fiscale eccetera eccetera però quantomeno ehm, come dire, emanare delle linee guida dove appunto viene indicato che ci, rif ci, si, rif ci si rifarà in qualche modo al... Al buonsenso insomma questa è la problematica che potrebbe emergere da qui ai prossimi anni in caso di accertamento vedremo come la fiscalità internazionale come se l'oxe sarà in grado di darci ulteriori risposte oppure no io sono luca tagliatela spero che questo video vi sia piaciuto se è così cliccate qui sotto iscrivetevi al nostro canale e noi ci rivediamo al prossimo video